Devo tornare povero, ignoto, ragazzo, non so effettivamente essere padre, padrone. È ridicola la mia influenza, la mia fama. Padre, che cosa mi sta succedendo? Devo tornare povero, ignoto, ragazzo, non so effettivamente essere padre, padrone. È ridicola la mia influenza, la mia fama padre che cosa mi sta succedendo. Una condanna a nove anni e un'infinità di dubbi è quanto rimane ad un anno di distanza della vicenda giudiziaria sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini.